bene possiamo incominciare questo dare a via questo terzo incontro del ciclo ehm, del, organizzato dall'osservatorio diritti umani del cespi in collaborazione con l'istituto treccani do il benvenuto a tutti in modo particolare a maria francesca picoco che oggi eh, sarà con noi ehm, il tema eh, di oggi eh, è eh, diritti umani eh, e pandemia eh, rispetto a uh, una componente specifica uh, che riguarda la vita dei minori come nelle due scorsi appuntamenti abbiamo provato a um, così tratteggiare uh, un po quelli che possono essere uh, due profili uh, della uh, l'equilibrio eh, non sempre semplice soprattutto in una situazione di emergenza come quella attuale tra appunto diritti umani e eh, una situazione di, eh, di emergenza che ha richiesto una contrazione o una limitazione di, di alcuni diritti. Abbiamo approcciato questo tema da un punto di vista più filosofico e poi da un punto di vista giuridico ehm, perché ehm, abbiamo ritenuto fosse importante dare a Alcune chiavi di lettura eh, che eh, ci permettessero di comprendere eh, quelle che sono le tematiche centrali sottostanti. Ehm, chiaramente non c'è rispetto a, a questo titolo, a questo tema, una, una risposta univoca, giusta, nel senso che ciò che si è scelto eh, di fare, Si è scelto di fare sulla base di eh, tutta una serie di valutazioni legate a un contesto, legate a una situazione emergenziale, ma è chiaro che ehm, occorre ehm, un'analisi seria e un dibattito politico ma anche pubblico serio per imparare da ciò che, che è successo ehm, abbiamo pensato di affiancare appunto ai due interventi quello del professor Nicoletti e del professor Marchesi eh, altre ehm, tre eh, letture che entrano più nello specifico rispetto a tre gruppi vulnerabili perché perché in realtà eh, i cosiddetti gruppi vulnerabili abbiamo scelto i minori ehm, le persone private della libertà e, e il tema sanitario questo perché sono tre condizioni che già di per sé alterano no, la possibilità di, di accesso a, ai diritti, eh, come dire, eh, si parte da una situazione eh, di partenza già, eh, già diversa. È chiaro che. La pandemia, è una situazione come quella che abbiamo stiamo vivendo, abbiamo vissuto, va a impattare in modo ancora più importante alcuni di questi gruppi di persone caratterizzate da queste vulnerabilità. Ecco perché appunto oggi abbiamo chiesto a Maria Francesca Pricocco di. Eh, così eh, mh, entrare nel merito eh, del, del tema di diritti umani e eh, vita dei minori. È una categoria um, di cui tanto si è discusso rispetto a, al tema della scuola, ma che ha uh, ben uh, molti molte altri aspetti. Abbiamo chiesto appunto a Maria Francesca Pricocco, eh, giudice minorile da, da più di 25 anni, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, eh, oggi presidente del Tribunale per i minorenni di Messina, eh, presidentessa dell'Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e per la famiglia, fino a aprile ehm, di quest'anno e ehm, oltre, oltre a, a questi incarichi istituzionali, professionali, è una persona che ehm, sin da subito, ehm, come tutrice, ha, ha, ha preso su di sé eh, anche ehm, a titolo personale il tema dell'integrazione e l'accoglienza, in particolar modo di minori stranieri non accompagnati. Ecco, io lascio a Maria Francesca Pricocco il, eh, la guida di questa giornata, ringraziandola già in anticipo e eh, dando giusto alcune indicazioni tecniche. Abbiamo scelto appunto questa modalità per cui lasciamo... Eh, il relatore un, un tempo adeguato, di, ehm, di mh, la possibilità di un tempo adeguato per ehm, introdurci nel tema e poi è possibile interagire eh, utilizzando o la chat o eh, la funzione ehm, domanda e risposta eh, che, che trovate nel, nel menu. A lei, mh, dottoressa Pricocco, grazie. La ringrazio molto, dottor Fuggeri. Ehm... E saluto tutti, anche se purtroppo non vedo nessuno, però immagino che ci sia qualcuno ad ascoltare dall'altra parte. È sempre diciamo, un impatto per me non molto facile quello di parlare attraverso un monitor e eh, nell'assoluta mancanza di, di contatto eh, con chi ascolta e con chi eh, insomma, mi piacerebbe interagire, quindi aspetto anche delle domande. Rispetto alla mia presentazione, che eh, riguarda proprio la mia poi, professione, quindi il mio ruolo di giudice minorile, quindi questo è, al centro poi della, della funzione che svolgo eh, devo solo rettificare che io non ho mai svolto la funzione di tutrice e non lo potrei fare proprio perché il tutore è un, eh, diciamo, un, un ufficio eh, che viene designato dal giudice quindi non mi potrei autodesignare rispetto a questo, però sicuramente con questo termine Dottor Figgeri voleva indicare mh, la funzione, quindi la funzione eh, della giustizia minorile come una funzione in tutela delle persone eh, di minorità e quindi vorrei intanto fare una piccola premessa rispetto proprio a questa funzione, que l'attività giurisdizionale del Tribunale per i minorenni che è l'organo giudiziario che si occupa appunto della tutela in intesa come riconoscimento dei diritti delle persone in crescita quali sono le persone di minore età mi è piaciuto molto ho detto subito anche alla dottoressa Monardini il titolo che mi è stato assegnato perché la vita dei minori mi ha subito ricondotto proprio al focus della questione che stiamo affrontando una questione esistenziale Ecco, ehm, il giudice mh, viene in questo caso interrogato a parlare appunto dell'esistenza dei minori prima ancora che dei loro diritti che poi son, corrispondono in fondo quindi ai bisogni esistenziali proprio di questa categoria vulnerabile di persone. E da questo punto di vista vorrei proprio sottolineare come l'attività giurisdizionale del Tribunale per i minorenni è rivolta alla condizione delle persone di età minore che si trovano già in una segnalata condizione di pregiudizio, di abbandono, di disagio, di irregolarità del comportamento. Si tratta appunto di situazioni di vita in cui è già evidente, quantomeno in una prima fase quindi di conoscenza, una condizione di perdita di perdita di apporti educativi, di affetto, di vicinanza eh, e eh, genere appunto proveniente dai genitori perché i genitori sono eh, la, diciamo, la controparte di, questa, di questo riconoscimento dei diritti eh, ma anche eh, da parte dei parenti significativi quindi in genere di tutti gli adulti di riferimento quindi la giustizia eh, per le persone minorenni è una giustizia quindi che è proprio parte da una condizione che si trova già pregiudicata rispetto alla piena espressione di quello che deve essere l'esistenza, posso aggiungerlo, felice, di persone che, che crescono, quali sono i minori. Quindi eh, l'intervento della giustizia minorile conosce questa vita, questa vita di sofferenza, di profonda incertezza. Eh, e anche nei casi più gravi accerta l'abbandono dei minorelli, abbandono da parte della famiglia d'origine, eh, non solo in intesa come dicevo prima, ehm, quale quella rappresentata dai genitori, ma da tutta la famiglia allargata che ha avuto rapporti significativi con loro. Ormai e quindi, da, da, tra l'altro, ecco, voglio aggiungere che in questo mondo minorile, quindi, che eh, riguarda le persone che si trovano e vivono nel nostro eh, paese, eh, tra cui anche persone straniere, negli ultimi anni, ma non è un fatto di adesso, è un fatto che è iniziato quindi già negli anni 90, ma che oggi si è espresso quindi, con numeri e con situazioni quindi davvero eh, di, di grandissimo rilievo, ormai da alcuni anni, dicevo, l'Osservatorio della Giustizia Minorile ha anche accolto altre vite, altre vite che sono quelle attraverso appunto, i racconti, i vissuti dei minori stranieri non accompagnati che sono giunti a migliaia nel nostro paese, sappiamo tutti che il picco eh, più alto si è registrato negli anni 2016-2017 io tra l'altro appunto come lei ha ricordato ero a Catania, quindi quale presidente del tribunale e, mh, però, mh, ci siamo trovati in una situazione eh, di grandissima eh, difficoltà proprio perché in quel territorio vi sono i tre porti dove sono giunti la gran parte dei migranti in Italia, e precisamente oltre quello di Catania, che è tutto sommato è un, post, un porto recente, vi era quello di Augusta nel Siracusano e quello di Pozzallo nel Ragusano. Eh, Ma proprio queste vite che attraverso i minori eh, stranieri soli sono entrate cioè, nel, nostro, nel nostro ufficio giudiziario, nella nostra funzione di giudici, eh, se per un verso hanno determinato un necessario cambiamento anche nell'organizzazione del, del nostro ruolo e con non poche difficoltà, vista la mancanza di risorse, la mancanza di magistrati, la mancanza anche di strutture fisiche dove accogliere questi minori, però devo dire che dall'altro lato hanno consentito l'acquisizione di una ricchezza rappresentata dalla con conoscenza della condizione di bambine e bambine, ragazzi e ragazze provenienti da altre culture, da altre situazioni di privazione, abusi, da altre aspettative, desideri e sogni. Io posso dire cioè che proprio attraverso l'esperienza della eh, giustizia, di applicazione dei diritti anche per le persone eh, straniere sole nel nostro paese, eh, noi abbiamo avuto quali giudici minorili una grande opportunità quindi di guardare anche oltre e di comprendere cioè, la condizione giuridica personale, quindi delle persone, delle vite di cui ci siamo occupati, allargando davvero i nostri orizzonti, molto probabilmente quell'orizzonte che chi si accinge a così ad avviare un viaggio così pericoloso, così eh, in co con tante incognite, con eh, una mancanza di assoluta certezza dell'arrivo, ha poi trasferito a noi perché raccogliendo questi ragazzi, questi ragazzi e questi bambini, devo dire anche molti bambini che avevano perso poi i genitori durante, eh, durante il passaggio, quindi durante diciamo, la traversata eh, via mare, ci hanno consentito. Di, eh, di acquisire. Questo perché il Tribunale per i minorenni, lo dico così velocemente, però mi sembra un'informazione da dare, è, è un ufficio giudiziario che si caratterizza proprio per la specializzazione. La specializzazione è quella di occuparsi delle vite delle persone minorenni. Ecco, il nostro, eh, diciamo, nel nostro uh, oggetto e soggetto, quindi del diritto di cui ci occupiamo, eh, proprio sono queste vite, sono queste persone e i diritti ci cioè, vengono riconosciuti proprio nell'ambito di, eh, di un percorso eh, anche eh, giudiziario, di un processo, quindi sia civile che penale, che, mh, dove eh, la persona di minore età sta al centro. E accanto a questo, un'altra caratteristica quindi imprescindibile e molto importante proprio perché stiamo parlando di vite, la funzione viene, viene espressa attraverso, eh, una, una, attraverso un, un, un apporto multidisciplinare, ciò significa che il giudice, il giudice minorile che si occupa di questa, eh, questa funzione, non conosce solo di diritto ma cioè, apprende attraverso l'apporto dei saperi che compongono l'ufficio giudiziario all'interno del quale sono presenti giudici onorari che sono giudici non appunto che hanno seguito un percorso di formazione giuridica attraverso la facoltà di giurisprudenza e poi eh, diciamo la, eh, così la partecipazione a un concorso eh, pubblico qual è quello appunto per entrare eh, nel ruolo della magistratura ma sono professionisti eh, di altre, eh, di altri professionisti di materia che attengono alla pedagogia, psicologia, psichiatria, sociologia, tutte le materie che ci consentono di conoscere la persona il contesto sociale dove questa persona minorenne vive. E oltre a questo è un ufficio giudiziario che si mh, utilizza strumenti che in altri ambiti della giustizia non vengono utilizzati come, come fattore determinante, eh, proprio è anche imprescindibile, anche questo rispetto mh, poi al percorso di conoscenza, eh, qual è l'ascolto di queste persone di minore età? Eh, ed è ehm, proprio perché, attraverso l'ascolto, ehm, appunto, ehm, vengono ricostruiti fatti, vengono ricostruiti eh, vissuti, vengono ricostruite le vite che oggi, ehm, intendiamo, di cui oggi intendiamo ehm, parlare. E mh, quando eh, appunto la persona, il processo eh, che la riguarda, è, mh, si muove all'interno di una specialità che mira interventi di aiuto, di protezione, di tutela e quindi prevede tutta una serie di fasi intermedie prima della decisione finale che sono volte non solo alla conoscenza ma anche alla sperimentazione cioè di soluzioni possibili per il recupero della, del, della genitorialità, per il superamento delle difficoltà, per la costruzione attraverso un apporto anche di rete inter, interistituzionale e, e interprofessionale come dicevamo prima è, è, è, è, è, così, eh, il riconoscimento eh, di un diritto che è sempre un diritto mh, da, os da osservare, mh, tenuto conto della prognosi, di quello che potrà accadere nel futuro. Quindi questo caratterizza la nostra funzione minorile perché non è semplicemente focalizzata qui ed ora, ma è fondamentalmente strutturata proprio per le caratteristiche, ehm, le caratteristiche del ruolo verso ciò che accadrà domani, quindi proprio il concetto eh, di, di prevedere nel quale può essere la condizione migliore per, eh, per queste persone è fondamentale. E, e allora se, se pensate cioè, che questo... Eh, sì, tant'è che anche la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto ecco, questa, eh, questa diciamo, necessità di guardare oltre e anche eh, attribuito alla giustizia minorile minorire ai giudici che si occupano eh, di persone in crescita ehm, anche ehm, il compito eh, di svolgere un ruolo proattivo, cioè di farsi promotori eh, di eh, soluzioni, di farsi promotori di progettualità, promotori eh, di, eh, di mh, promotori di, attraverso uno sguardo lungo e uno sguardo che deve guardare eh, appunto, come dicevamo prima, alla vita futura. Tutto questo non è semplice. Non è, eh, non è un, un discorso mh, diciamo che si può anche mh, così rappresentare mh, con fatti o circostanze eh, in poco, così poco tempo, però io lo voglio mh, rappresentare perché poi tutto questo mh, servirà a comprendere in che, co in che cosa ci stiamo trovando adesso proprio a seguito eh, della, della dichiarazione di pandemia e dei fatti. Che, che conosciamo e che tutti stiamo anche vivendo. E allora appunto è proprio questo, se questo è, è, è, è l'ambito di intervento della giustizia minorile e quindi già abbastanza gravoso, complesso e eh, eh, eh, quindi è che ci pone ogni giorno davanti a difficoltà diverse io questo lo voglio sottolineare, è difficile che nell'ambito di questa funzione vi sia eh, un, diciamo i casi possono essere inquadrati in un ambito seriale, non? Questo caso appartiene a questa categoria, a questa a questa allora quello ho sperimentato appunto nella mia lunga attività di giudice minorile che ho scelto perché mi piace moltissimo è quella cioè, di non trovare mai un caso identico a un altro e quindi c'è cioè, in ogni situazione in ogni vita che mh, sta dentro i procedimenti di cui ci occupiamo eh, una, eh, una diversità è, è evidente e la difficoltà è quella di consentire a tutti eh, il, il rispetto dei diritti secondo il principio costituzionale di uguaglianza e di non discriminazione quando si tratta eh, di minori stranieri proprio raccogliendo le differenze perché il concetto del principio di uguaglianza è proprio questo trattare in modo uguale situazioni differenti e allora nell'ambito di questo percorso Cosa è accaduto nel marzo del 2020? E, mentre le vite, e soprattutto le vite dei ragazzi, dei bambini, che si muovono comunque sempre su, in un ambito di incoscienza, di, di mancanza di consapevolezza, poi eh, piena di ciò che sta accadendo, vi è stata una dichiarazione, una dichiarazione di, di, di, di grande, eh, così, come cose cose di grande, di grande impatto proprio perché eh, intanto dire pandemia non era facile da spiegare e, e a seguire da quindi la, eh, diciamo le disposizioni e la chiusura quindi vi è stata una dichiarazione di pandemia e una dichiarazione di chiusura delle vite dichiarazione e dei rapporti familiari dei rapporti personali dei rapporti sociali e allora questi minori che si muovono ecco in un ambito eh, che contorna quindi la nostra attività e la funzione minorile come si sono trovati e che cosa la giustizia ha potuto fare per loro intanto vorrei fare una distinzione secondo me importante perché ciò che abbiamo osservato dall'osservatorio appunto nostro, da, da, questo, da questo nostro luogo e spazio quindi di intervento ehm, e potrei sintetizzarlo ehm, evidenziando due categorie di minori. Da un lato vi erano i minori già seguiti, dalla giustizia minorile già seguiti dai giudici minorili nell'ambito di procedimenti che appunto riguardavano la loro tutela per varie ragioni appunto perché si trovavano come dicevo prima in una condizione di, di pregiudizio, di segnalato abbandono per cui era stata aperta una procedura avviata adott per adottabilità eh, e, e molti dei quali eh, questi, eh, questi ragazzi in condizioni anche più gravi erano stati già allontanati dalle famiglie e collocate presso comunità di tipo sempre familiare, così come dice la legge, oppure inseriti all'interno di famiglie solidali, appunto, che attraverso l'affidamento eterofamiliare si fatti, eh, diciamo, avevano mh, mostrato disponibilità alla loro accoglienza per tentare il recupero dei rapporti con la famiglia eh, d'origine, oppure per esigenze di protezione, soprattutto nei casi di abuso o quindi ad altre situazioni grave. Così come vi erano altri minori, sebbene non allontanati dalla famiglia, ehm, seguiti dal tribunale eh, attraverso anche i servizi del territorio, quindi sia territoriali che sanitari, eh, per, ehm, per in, al fine cioè, di mh, consentire un superamento delle difficoltà e anche ehm, mediante quindi, degli apporti ehm, misurati proprio alle loro condizioni, insomma, attraverso educativa domiciliare, progetti di educativa domiciliare oppure avvio ad altre attività formative per non parlare dei minori già sottoposti a processo penale quindi che si trovavano a seguire ehm, i vari iter che il processo penale minorile consente quindi quali ehm, tanto i minori mh, sottoposti per esempio alla sospensione de, ammessi alla sospensione del processo permessa alla prova e che quindi in quell'ambito seguivano eh, dei percorsi eh, di, ehm, di recupero cioè della devianza e quindi attraverso sostegno soprattutto di tipo psicologico quindi oltre attraverso impegni eh, ben precisi che consentivano loro di recuperare gli studi o di intraprendere un'attività lavorativa o di fare una formazione specifica prima ancora di intraprendere l'attività lavorativa quindi minori voglio dire tutti già in movimento all'interno di percorsi virtuosi proprio per il riconoscimento dei loro diritti ma anche per il recupero del loro percorso di crescita e quindi al fine di accompagnarli alla vita adulta o a recuperare i rapporti familiari eh, nel miglior modo possibile e eh, eh, anche eh, evitare ulteriori eh, sofferenze. E eh, eh, quindi questa è una categoria già sotto diciamo, la nostra osservazione, che e posso quindi dire subito rispetto a loro, che riguardo ai quali la dichiarazione di pandemia, pandemia ha sconvolto totalmente ciò che stavano costruendo anche in maniera molto faticosa. Ciò, allora intanto per quanto riguarda i minori allontanati dalla famiglia si è posto un problema mh, gravissimo che era quello cioè, di poter ugualmente consentire il, il contatto con i familiari perché eh, l'allontanamento e tengo a precisare mh, questa questione che poi è stato sempre oggetto di polemica anche negli ultimi anni eh, e eh, l'allontanamento nell'ambito minorile e in ottemperanza a quelli che sono i principi della giustizia minorile viene fatto esclusivamente a scopo di protezione Quindi, no, se un minore viene allontanato dalla famiglia è chiaro che è una necessità di allontanarlo per proteggerlo ciò non significa anzi che debba perdere i contatti con la famiglia soltanto nei casi più gravi quando ad esempio all'interno della famiglia sono stati commessi atti di abuso, di maltrattamento gravissimo, quindi vi sono necessità di una protezione davvero piena e molto eh, così e eh, anche forte sotto il profilo della resistenza, per le richieste anche dei genitori. Eh, vengono interrotti i rapporti proprio per non pregiudicare ulteriormente la serenità psicofisica di questi figli che sono stati fortemente eh, maltrattati sotto il profilo psichico e, e fisico. Però in genere l'allontanamento dalla famiglia è messo in atto allo scopo quindi di poter riprendere i rapporti familiari in un ambito appunto protetto. Bene, con riferimento a questa categoria di minori è accaduto che a causa della dichiarazione di pandemia e la difficoltà appunto a mantenere i rapporti senza... Causare, cioè contagi, contagi tra l'altro poi difficilissimi da gestire all'interno delle comunità soprattutto ma anche nelle famiglie che, hanno accolto, che accoglievano Quindi questi bambini sono stati fisicamente interrotti. Eh, devo premettere che nel periodo, eh, subito dopo il periodo della pandemia mh, sicuramente avrete avuto modo eh, di vedere come tutta la legislazione d'urgenza, quindi anche gli atti amministrativi che sono stati adottati nel Consiglio dei Ministri quindi per governare quindi, il contagio dell'emergenza sanitaria, eh, hanno tuttavia riconosciuto alla funzione minorile eh, una, un carattere di, comunque di urgenza, tant'è che mentre negli altri, nei tribunali ordinari, eh, quasi tutta l'attività giudiziaria quindi è stata sospesa, quindi è stato eh, dichiarato che è stato prescritto, previsto anzi che i giudici eh, potessero rinviare i processi già fissati, le udienze. In, al contrario, per quanto riguarda l'attività minorile, è stato espressamente previsto che alcune procedure eh, particolarmente delicate dovevano invece essere trattate anche, eh, anche in quel momento, in quel tempo. È vero quindi che comunque il legislatore ci ha dato la possibilità di utilizzare dei mezzi informatici anche per i collegamenti da remoto e quindi trattare le udienze in questo modo. Però ecco, l'attività la, ehm, dei tribunali per i minorenni non è stata sospesa. Anche perché nell'indicare i procedimenti, e eh, che comunque anche in questo tempo dovevano essere trattati, il legislatore ha detto che si trattava intanto dei, dei procedimenti tutti volti all'accertamento dell'eventuale stato di abbandono, quelli che prima ho già citato, i procedimenti per adottabilità, che sono effettivamente di grandissima eh, delicatezza. quindi anche perché possono condurre poi ad una perdita ecco, definitiva quindi della, del nucleo e del diritto del minore alla famiglia per diciamo, riconoscimento eh, della, del diritto ad essere invece educato e cresciuto da una buona famiglia, da una valida famiglia così come però il legislatore ci diceva anche i procedimenti dove vi sono situazioni comunque di urgenza lasciando al giudice la valutazione dell'urgenza e procedimenti che in ogni caso attengono alla, alla, alla, alla salvaguardia dei, dei minori eh, indipendentemente ecco, dalla, eh, dal fatto specifico. Non venivano ecco, tipizzati i procedimenti, quindi si è data eh, questo, questa valutazione eh, al giudice. Noi, come giudici minori, quindi ci siamo trovati sostanzialmente a svolgere il lavoro così come se non fosse eh, stata dichiarata chiusa, la pandemia è chiusa anche l'attività la, giudiziaria. Eh, a parte la fatica di dover adottare eh, misure, a evitare gli assembramenti all'interno dell'ufficio, a volte evitare i contatti, quindi questa è stata tutta un'attività amministrativa che ci ha pesantito, però l'obiettivo da parte nostra era non perdere i contatti e non è stato facile e non è stato sempre possibile eh, mantenere i contatti e non è stato comunque eh, diciamo anche possibile poter decidere tempestivamente per tutti i bisogni che in questo tempo si sono mh, sono stati rappresentati e, mh, ma eh, la eh, questione mh, particolarmente avvertita in questa fase come dicevo prima è stata quella di eh, trovare un modo per far mantenere a questi ragazzi, soprattutto quelli allontanati dalla famiglia, ma poi vi parlo di quelli all'interno della famiglia, eh, dando quelli allontanati della famiglia, i contatti con i familiari. Eh, arrivavano giornalmente decine di richieste in tribunale in cui i rappresentanti della com delle comunità, eh, o anche le stesse famiglie affidatari, ci chiedevano ma come dobbiamo fare, come possiamo fare? E poi siamo arrivati un po' alla determinazione che in quella fase eh, nel bilanciamento tra il diritto alla, so alla salute della collettività e il diritto dei singoli eh, minori fosse prevalente quello di, di diritto alla salute. E quindi questi rapporti sono stati sostanzialmente interrotti, sono stati autorizzati i rapporti mh, virtuali attraverso l'uso eh, dello strumento informatico e ciò è chiaro che ha causato una grandissima sofferenza nei, nei ragazzi che appunto stavamo seguendo, nei minori, nei bambini di cui ci stavamo occupando, ehm, con danni che ancora sono in corso di verifica. Ecco, posso dire che sono stati superati, sono davvero in corso di pericolo. Poi all'interno di questi procedimenti, ecco, comunque... Un'altra eh, un questione importante, perché in fondo quelli collocati presso comunità o inseriti in famiglie solidari, seppure con queste privazioni, queste interruzioni di cui ho parlato, eh, noi potevamo in ogni caso sperare che fossero in una situazione di sicurezza. Al contrario, i minori comunque già seguiti da noi e rimasti in famiglia, perché stavano magari tentando di fare un lavoro intrafamiliare, quindi senza allontanarli, si sono trovati esposti ad una situazione di ulteriore rischio e aggravamento del pregiudizio comunque inizialmente segnalato. Ciò perché intanto sono rimasti soli, prigionieri all'interno di queste, di queste abitazioni, dove già la vita era difficile. Eh, vita cioè che, mh, così è stato ulteriormente, messa in difficoltà e in crisi attraverso la, la riduzione dell'attività lavorativa molti dei nostri minori comunque appartengono a quella categoria che purtroppo vive la povertà sì educativa ma anche una povertà materiale rilevante, appartengono a quartieri marginali quindi appartengono comunque a quartieri a rischio quindi appartengono a famiglie quindi che mh, comunque hanno delle, delle difficoltà enormi nell'organizzazione della vita familiare, nel garantire ai propri figli anche una sufficiente, eh, un sufficiente mantenimento. Ecco, quindi questi minori sono rimasti dentro questi luoghi familiari senza la possibilità anche di poter avere una verifica, un monitoraggio stretto da parte dei servizi che come sapete, sono stati anche limitati proprio in questa attività di aiuto, queste professioni di aiuto indispensabili, dovendo rinunciare alle visite domiciliari, anche loro cercando di avere quelli che hanno potuto farlo contatti sempre attraverso via telematica con i minori, ma alcuni di questi non avevano neanche gli strumenti informatici per collegarsi dall'interno all'esterno. E quindi abbiamo avuto un momento, secondo me la primissima fase è stato veramente il momento più, più difficile e critico, perché questi, di questi, diversi di questi minori, di questi bambini, ragazzi, non abbiamo più saputo nulla. Quindi non abbiamo avuto aggiornamenti, non abbiamo avuto riscontri per forza all rispetto all'attività che stavamo portando avanti e quindi indipendentemente ecco, da quello che la legge ci consentiva comunque di fare, noi giudici minorili non abbiamo potuto operare in concreto per consentire proprio il riconoscimento dei diritti eh, di, di, questi, di, questi, di queste persone, eh, di minorità, che Mm, poi eh, piano piano abbiamo ripreso dopo però hanno avuto un momento di solitudine Ecco, secondo me sono, sono rimasti soli davvero in questa, in questa fase anche i ragazzi che come vi dicevo seguivano anche nell'ambito del processo penale dei percorsi <ride> virtuosi eh, anche per esempio l'istituto della messa alla prova è stato messo in crisi dalla, da questa chiusura perché tutti i progetti che erano stati predisposti non sono stati seguiti e quindi vi è stata una sospensione ecco la, la parola che mi viene da dire che in quella primissima fase anche per la giustizia i minori sono rimasti sospesi è inutile dire che, che abbiamo fatto un'attività abbiamo potuto fare un'attività eh, attenta e, e comunque sufficientemente garantista eh, ma vi è stato un momento di sostanziale arresto. Posso andare avanti? Um, ancora? Ecco, eh, e per non parlare dei minori che si trovavano già in stato di detenzione, quindi anche presso istituti penali minorili, quindi anche per loro c'è stata questa difficoltà del mantenimento dei contatti, perché voi sapete soprattutto per chi poi perde la libertà e si trova anche in, sé, pure in un ambito misurato alla loro, alla loro eh, condizione, quali sono gli istituti appunto, per i minorenni, eh, non ha potuto più, tenere i rapporti con, non hanno potuto più tenere i rapporti con i familiari, quindi hanno, anche all'interno degli istituti stessi si sono create situazioni difficili e complesse a fine di evitare i contagi, per cui era ne è stato necessario anche, secondo anche le indicazioni quindi del, del capo dipartimento della giustizia minorile di comunità, individuare delle soluzioni di salvaguardia sempre della salute dei minori all'interno del, delle carceri appunto minorili. E accanto quindi a e questa quindi la difficoltà eh, eh, che appunto io devo segnalare, difficoltà che peraltro non si è attenuata quindi andando avanti, e seppure sappiamo che poi vi è stato un momento, soprattutto nel periodo estivo, in cui l'allentamento delle restrizioni è consentito di recuperare, però un recupero che non ha potuto riguardare i percorsi giudiziari che invece necessitavano delle, eh, insomma, un, un compito e anche un intervento serato, quotidiano, costante eh, per la tutela e salvaguardia di questi minori. E tra questi inserisco eh, subito i minori stranieri non accompagnati, anche loro ristretti nei centri di, di prima accoglienza, ristretti nelle strutture di seconda accoglienza, Proprio, utilizzo il termine ristretti perché mh, insomma, è, è accaduto questo, cioè sono, sono rimasti chiusi dentro ed è stato un momento eh, difficilissimo se consideriamo anche la loro vita, la loro storia, questa questa speranza di arrivare nel nostro paese, di poter intraprendere un po' quello che era i progetti di vita che avevano coltivato di sfuggire anche a situazioni di sfruttamento, di, anche di guerra per chi è arrivato da questi paesi si sono trovati in una grande difficoltà ma diciamo tutto il sistema della tutela dei minori stranieri è stato compromesso da questa chiusura, anche il, il rapporto con con, con i tutori quindi che sono eh, un, diciamo delle figure molto importanti per loro quindi le uniche figure di adulti rappresentanti della, della loro vita, delle loro decisioni quindi con i quali avevano eh, insomma, il diritto di interloquire quindi sono stati fortemente limitati e, e comunque anche se io devo dirvi che quando era a Catania ma adesso sto continuando a Messina abbiamo mantenuto quantomeno quindi questi contatti con i minori attraverso l'ascolto fatto sempre a distanza e eh, con la presenza appunto anche del tutore quindi che è collegato da remoto quindi costituendo questi gruppi quindi tra l'altro l'ascolto del minore era stato quello che è anche adesso nella mio nuovo ufficio affidato ai giudici onorari cioè gli esperti di cui vi ho parlato prima però eh, potete immaginare che, come questi contatti sì, ci sono, sono, sono stati in qualche modo eh, utili per dire ci siamo, siamo qua, puoi vedere un viso, puoi vedere diciamo, una persona fisica che ti, che ti, che ti che sta accanto a te, che ti vede, ti osserva, cerca di seguire quello che è possibile, però eh, tutto poi rimane sotto, anche in questo caso, in una sospensione ancora più difficile proprio perché loro sono stranieri e l'incertezza è ancora più grande. E la, eh, lo smarrimento, direi, ed è immenso, proprio immenso. Accanto quindi a questa situazione, la giustizia minorile si è trovata ad osservare un'altra eh, un grande difficoltà che è quella. Ehm, non, non pervenuta, a così, ma della quale sentivamo eh, anche le notizie televisive, poi in qualche modo potevamo eh, riscontrarla poi nelle segnalazioni che eh, pian piano arrivavano. Questa, eh, molte famiglie si sono ritrovate eh, dentro casa, e quindi minori ancora non segnalate, situazioni non, non rivelate. Eh, all'interno delle quali ci sono esplose le situazioni di violenza intrafamiliare, mh, anche imprevedibili, ma molto gravi, sia diretta che assistita. Sono aumentati i comportamenti di aggressività, di rabbia incontrollabile, di minori, anche all'interno del gruppo dei pari. Questo l'ho potuto constatare anche nella mia nuova sede, in cui sono arrivate diverse denunce da parte dei carabinieri di eh, ragazzi che si picchiavano per strada, cioè che eh, nella relazione, cioè con un gruppo dei pari, eh, hanno, mh, diciamo, mh, hanno po potenziato e hanno eh, slatentizzato in qualche modo se, eh, quelle che erano delle istanze di rabbia, quelle che erano delle istanze di grande frustrazione, quindi, eh, E da questo eh, appunto sono venuti fuori diversi reati proprio contro la persona, l'immunità personale, eh, che quindi abbiamo... Dovuto trattare. Eh, molti ragazzi, eh, anche come sono rimasti sospesi, eh, come dico appunto, secondo me, anche quelli che, pur avendo genitori capaci, uniti e presenti, hanno appunto dovuto di, interrompere il loro percorso di vista e sono rimasti eh, in attesa. Eh, quindi è un problema che si è verificato, eh, secondo me, trasversalmente a 360 gradi, tra quelli già sofferenti per situazioni eh, conosciute, tra quelli apparentemente, eh, diciamo, in una condizione di benessere, ma eh, a quel punto eh, diciamo, sensibilizzati eh, ad una sofferenza che è venuta comunque fuori. Vi eh, è stata un'inchiesta, non so se avete avuto modo di leggere, l'unica che in questo, in, questo, in questo periodo è stata portata avanti dall'espresso in due numeri, in due numeri eh, dove mh, appunto eh, sono stati mh, così, cioè, è stato sono stati eh, narrati <ride> eh, varie situazioni di minori che eh, si sono troppo, sono, hanno manifestato malessere proprio psichico, psicologico e sono stati ricoverati presso i reparti di neuropsichiatria infantile dove minori che hanno manifestato paure profonde, la paura di, di non riuscire anche a camminare, di non riuscire a vedere. Qualcuno dice oh, io non vedo niente, eppure dal punto di vista organico non c'era no, nessun, nessun problema. Quindi è molto interessante questa, questa, questa inchiesta. Ciò significa che anche nelle situazioni cosiddette normali eh, quello che stiamo vivendo, quello che abbiamo vissuto e quello che ancora molto probabilmente eh, dovremo vivere eh, ha inciso profondamente su questa struttura comunque fragilissima delle persone che crescono, è una struttura dove è difficile eh, razionalizzare, è difficile anche eh, eh, relativizzare ciò che sta accadendo perché un bambino che cresce ha eh, l'incertezza di tutto, l'incertezza della sua identità, l'incertezza eh, anche della e la sicurezza rispetto alle relazioni anche quelle eh, fondamentali. I bambini attraversano fasi in cui tutto diventa incerto, dove ci sono delle pulsioni, delle difficoltà che poi lo portano anche ad opporsi ai genitori, insomma tutti i percorsi che noi conosciamo e quindi in questa in questa fragilità quindi, intrinseca, ecco, questo, quello che sta accadendo eh, in molti casi eh, è stato comunque eh, pregiudizievole, ecco, non perché vi sia stato qualcuno che abbia creato un pregiudizio, ma perché si è creata eh, una, eh, una condizione di grandissimo disagio proprio perché la, è una situazione che non che non dà certezze né spiegazioni plausibili, perché anche il senso delle cose, dal mio punto di vista, è quello che ho imparato dai, dai bambini e dai ragazzi nel corso del tempo, è eh, riuscire a dare il senso di ciò che accade, di ciò che si vive, delle, di quello che, mh, eh, che mh, appunto ha bisogno di una spiegazione, non è facile, non è facile in questo ambito di cui oggi ci stiamo occupando non è facile a volte non è possibile riservare livelli di attenzione essenziale alle risposte che le persone minorenni hanno diritto di ricevere e che attendono anche perché nel loro processo di evoluzione psicologica la risposta è data quando viene realizzato un fatto concreto e tangibile che ne riconosce il bisogno la mancata risposta che noi non riusciamo a dare è perché non riusciamo a materializzarla, a renderla evidente, a renderla, appunto, non si può toccare questa risposta, toccare proprio nel senso di prendere in mano, quindi, questa risposta che noi dovremmo dare. Quindi, eh, però, ecco, l'unica cosa che posso dire è che anche mh, come giudici, il mio libro, quindi, personalmente, nella idea quindi di. Eh, impostare comunque eh, un percorso che abbia senso eh, penso che occorra trovare comunque un tempo ragionevole di risposta eh, un tempo che interfaccia la capacità concreta della giustizia di assumere provvedimenti con la capacità del sistema di protezione sociale, educativo e terapeutico di articolare progetti e percorsi trasformativi con i minorenni ma anche con i loro genitori e le famiglie eh, purtroppo però occorre considerare, anche se amaramente, che in questo momento, in conseguenza di questo momento, la giurisdizione nel suo insieme è meno accessibile. nella sua funzione di tutela, i servizi so sociali, come già accennato prima, eh, anche i termini sanitari, sono ridimensionati, sono limitati nei movimenti, non possono aspettare l'attività di assistenza e di cura che sono state loro affidate. E sono anche difficoltà nella gestione delle attività educative fortemente compresse a causa dell'emergenza, ma anche in conseguenza dell'emergenza. Qui tutti noi abbiamo bisogno di capire, dobbiamo, dobbiamo confrontarci, dobbiamo metterci, eh, dobbiamo, insomma, metterci mh, davvero eh, in una situazione di, di apertura, eh, di confronto e di riflessione. Dobbiamo imparare sostanzialmente perché... Non abbiamo strumenti per poter dire è successo questo ma adesso noi possiamo darvi una ricetta, una, una prospettiva, possiamo dirvi come si fa per superare questa cosa. Non lo sappiamo, no? nessuno di noi lo sa e forse questa è la vera difficoltà. Molto probabilmente, ve lo dico in sintesi e chiudo, questa esperienza di vita a questo punto di tutti noi. Ci ha insegnato eh, forse essere più umili a pensare cioè, che davvero non abbiamo le risposte, eh, che non, e non possiamo pensare di averle eh, per forza. Chissà, forse può essere questo il momento in cui noi adulti riusciamo davvero a metterci a, insomma, metterci a, a livello: voglio dire, anzi all'altezza delle persone più piccole, persone che ancora devono crescere, e insieme attraverso un confronto. Alla pari tra persone che non sanno quello che accadrà e che insieme hanno anche paura, hanno difficoltà, trovare un modo per comunicare e per coinvolgere eh, questa, coinvolgere appunto le persone minorenni e minorenni, che può darsi magari eh, possono avere più risorse anche di noi eh, e darci degli spunti mh, di trasformazione. E di speranza. Grazie, grazie mille, intanto appunto per, per l'ampiezza no, del suo intervento in, in tutte le sue sfaccettature e nella sua complessità. E dall'altro, grazie anche appunto per tutto quello che tra, traspare no, dalla sua, dalla, dalla, dal suo intervento in termini di esperienza, in termini di eh, umanità e, e anche appunto di. Bisogno no? di riflessione su rispetto a, a qualcosa che ci ha colpiti e ci ha, ci ha mh, sbilanciati completamente e su cui appunto è, è importante una riflessione perché non è una questione di, di ricette o di, mh, no? di risposte, è, è, è proprio qualcosa che, che, mh, che fa parte di un dibattito uh, che, che dobbiamo, dobbiamo fare a più livelli. Eh, io lascio a questo punto, um, come, come sempre, abbiamo un momento di, di possibilità di interagire con la dottoressa Pricocco. Lascio a, a voi, la, al pubblico, la possibilità di fare domande o anche semplicemente osservazioni. Io beh, per rompere il ghiaccio vorrei subito fare una domanda alla dottoressa Pricocco. Ehm... Come, come Cespi noi abbiamo anche un osservatorio sui minori non accompagnati e um, era emerso in questo osservatorio che molti giudici avevano trovato la difficoltà di dover proseguire con l'assegnazione del tutore al minore non accompagnato durante il periodo di pandemia, quindi con l'arrivo di un minore doveva susseguire l'assegnazione la, del tutore. E c'era un po' la la problematica di capire se affidare un tutore pubblico o affidare un tutore volontario. E so che in alcuni casi è stato scelto di affidare un tutore pubblico proprio per le difficoltà poi di una pandemia che obbligava tutti noi a casa, per cui anche il tutore volontario forse sarebbe stato impossibilitato a svolgere la sua funzione. Quindi questa è la mia prima domanda. E la, la seconda in realtà è se ritiene che Debba essere, si debba far fronte forse successivamente a, a qualche digitalizzazione della, del tribunale qualcosa che favorisca eh, anche un ascolto in questi periodi pandemici in queste insomma, emergenze ecco un po le mie domande grazie dottoressa sì allora per quanto riguarda la prima domanda ehm, devo dire questo no non è allora intanto nel periodo ehm... Critico della pandemia, appunto lo scorso anno, comunque vi è stato un calo di ingressi eh, nel nostro paese, e, e quindi i minori sono giunti qui, sono stati diciamo in numero ridotto rispetto ai tempi del precedenti, no? Seppure, appunto, anche nel 2018 già vi era stato con le no, nuove decreti di sicurezza, quindi una flessione. Però poi nel 2019 vi era stata di nuovo una ripresa, ma di nel 2020. Quindi eh, no, personalmente mh, anche nella mia esperienza, eh, anche nella mia esperienza al prescindere dai minori salienti non accompagnati, noi sempre, abbiamo sempre nominato un tutore persona fisica. Eh, per quanto riguarda i minori salienti non accompagnati, ci siamo tenuti alla legge e abbiamo nominato un tutore volontario per quanto possibile. Eh, quando nei momenti, nei momenti di maggior afflusso di migranti minorenni eh, sono stati anche eh, delle situazioni in cui abbiamo dovuto attendere la nomina di un tutore volontario, però abbiamo applicato la, la legge 47 del 2017 nella parte in cui prevedeva che in attesa della nomina eh, potesse il rappresentante della comunità svolgere... Eh, i, i compiti, i poteri tutelari insomma per farla breve eh, io sono dell'idea che il minore in non accompagnato ha sempre bisogno di una persona fisica di riferimento e non un ente pubblico come può essere il comune il, nel luogo dove si trova quindi questa mh, spersonalizzazione di una figura così fondamentale io penso che sia un, mh, diciamo sotto il profilo della comunicazione anche del riconoscimento del diritto e di quello che il minore se avverte come soluzione risposta quindi alla sua condizione non sia opportuna. E quindi ehm, sempre ecco, nel periodo poi della dichiarazione della pandemia, visto che i minori erano appunto eh, di in minor numero, la nomina del tutore è stata anche più fattibile e, e quindi vi è stata la possibilità, comunque, di poter per questi tutori mantenere i contatti anche a distanza attraverso il mezzo eh, informatico. Almeno io ho raccolto questa esperienza, e quindi è per dire anche che è una cosa che si può fare, è possibile. Eh, per quanto riguarda poi sì, mh, la questione dell'innovazione eh, dell informatica negli uffici minorili, si stanno portando avanti eh, una serie di richieste, iniziative, quindi che, eh, che ancora eh, aspettiamo, però ecco come poi con soluzione soluzioni attuabili. <ride> però l'idea comunque che è venuta fuori anche dal nostro recente convegno questo appunto dell'Associazione Magistrati Minori e Famiglia, è quella di poter mh, di non rinunciare ecco, al contatto e al rapporto eh, con le persone minorenni di cui ci occupiamo eh, in presenza, perché è eh, diciamo, uno dei connotati della giustizia minorile, quindi questo potere entrare in relazione, e quindi la relazione necessariamente presuppone Comunque, un contatto pur con le precauzioni del caso, però è un contatto che è, che è necessario. La dice Digit, va digi, digi, digi, oh, vabbè, mi sono ingettata. <ride> Comunque poter utilizzare i mezzi digitali. <ride> E' eh, eh, tuttavia una, insomma, una conquista che bisogna coltivare, eh, intanto per la trattazione così, del processo quanto non occorre eh, insomma, fare l'udienza, ecco, l'udienza è rinunciabile, come ecco, momento delle, del, di un procedimento minorile, un'udienza in presenza, però ci possono essere altre fasi della eh, nello svolgimento del processo in cui la comunicazione anche con i servizi, con gli avvocati con il, il curatore speciale con il tutore tutto, eh, coloro che partecipano a, questa, a, a questo processo minorile eh, possa avvenire anche attraverso la, gli strumenti informatici in maniera più spedita quindi poter fare e usufruire in sostanza di un sistema misto ecco questo sarebbe L'ideale che nella giustizia minorile venissero fatte delle innovazioni funzionali a una maggiore efficienza dell'attività giudiziaria, quindi attraverso i mezzi informatici, ma mantenere quello che è la caratteristica essenziale di una giustizia che si occupa di persone, che conosce le relazioni e che quindi deve poter eh, lavorare su relazioni effettive, non virtuali. Grazie. Posso? Prego. Buonasera, sono Patrizia Buonamici, UNHCR. E buonasera. buonasera, dottoressa. E, m, approfitterei dell'argomento del eh, che è stato introdotto sui minori stranieri non accompagnati per eh, non tanto fare una domanda, ma fare anche un po' una riflessione assieme a lei. Eh, giustamente detto, mh, per fortuna, diciamo, in un periodo eh, di, di, di, di picco di pandemia, il numero degli arrivi via mare poi. La questione via terra, diciamo, è un ecco. altro argomento molto molto sensibile, è andata, eh, andata diminuendo. Eh, quello che stiamo assistendo, assisteremo probabilmente nelle prossime settimane, invece, sarà una recludescenza degli arrivi sia via mare che via terra. E eh, se posso, come dire, rincarare un po' la dose delle criticità, riguarda tutto il momento che... Ehm, Porta i minori alla, al periodo di quarantena. Ecco, diciamo, c'è un ulteriore periodo di sospensione, se vogliamo, anche di quelle che sono le garanzie e i servizi, eh, non solo dalla nome di tutore, ma anche l'ascolto del minore, anche perché spesso sono collocati in situazioni dove. Nel migliore del, delle ipotesi, diciamo la, anche l'avvicinarsi da parte degli operatori è reso eh, particolarmente difficoltoso in alcune circostanze proprio eh, non ci si può avvicinare. Ecco, quindi abbiamo assistito anche, stiamo assistendo al tentativo del ministero, soprattutto dell'interno, di trovare delle soluzioni positive che possano garantire sin dall'arrivo l'ascolto e i servizi. Però purtroppo ehm, ci aspettiamo una situazione eh, molto critica nelle prossime, prossime settimane. Nei prossimi mesi, e eh, come organizzazione ovviamente stiamo monitorando e cercando di collaborare anche col Ministero per trovare delle alternative, ma ecco, in questo senso quello che diceva anche la Lunardini: ad esempio, cercare di eh, limitare quanto possibile. Dei minori ai 14 giorni per poi avviare un pronto trasferimento in strutture dedicate e in questo senso effettivamente una, una gestione più efficace anche di intreccio di banche dati, no? perché in questo momento abbiamo la banca dati del ministero, la banca dati del lavoro, però che si fatica a, a far allogare queste banche dati con conseguente anche difficoltà del riperimento dei posti, quindi è più che una una domanda, una riflessione che, che porto a, questa, a questo tavolo. Grazie. Grazie, Grazie tante. Sì, sono senz'altro d'accordo, vorrei solo sottolineare questo. Penso che mh, bisogna prendere in mano mh, le situazioni eh, sia per i minori sereni non accompagnati sia per gli altri diciamo, minori che si trovano nel nostro territorio eh, attraverso una programmazione comunque sistematica dei bisogni. Per quando, quindi anche a proposito dell'accoglienza dei minori sereni non accompagnati rispetto a tutte queste necessità, quarantena, eh, spostamento, cioè, allora occorre che il servizio centrale abbia una visione complessiva di tutto quello che accade. La gestione eh, delle strutture, delle misure di accoglienza è importantissima perché da questo e quindi da, da un'organizzazione assolutamente funzionale a tutto quello che stiamo dicendo. E possiamo garantire davvero il riconoscimento del diritto. Se noi continuiamo invece ad andare avanti con l'improvvisazione, ehm, vedendo quello che accade, vedendo le soluzioni così temporanee, tanto per tappare quella difficoltà o comunque per prendere in mano una, quella, quella quell emergenza, che, allora io penso che è davvero difficilissimo. Così come per gli altri minori il Piano Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza deve essere curato nei minimi particolari, perché altrimenti anche lì lavoreremo ancora improvvisando. Grazie, io le rivolgo tre domande che sono arrivate. Una prima domanda, eh, Fulvia eh, da Gorizia segnalava se poteva dire qualcosa su un tema ampissimo, eh, ma giusto una, una sua riflessione sul tema della tratta dei minori, eh, essendo lei sul confine est. Eh, Sebastiano Ceschi eh, le domandava dal suo punt personale punto di osservazione cosa ne è stato del lavoro e delle nomine dei giudici onorari in seguito alla pandemia. E poi Francesco Nasi faceva una, una riflessione a domanda ehm, circa vorrei domandare qual è lo stato dei servizi di supporto psicologico per minori, non solo per minori stranieri, serve, è necessario potenziarlo, che, che ruolo ha giocato nella, nella crisi pandemica o avrebbe potuto giocare? Mm. queste tre domande. Sì, sì no, è gi già la domanda l'ha sintetizzata lei? Sì, sì, sì. Ah, sì. ok, ok, no, io sì. pensavo che presentarsi. <ride> eh, allora, eh, prima eh, per quanto io guardi, ricordo intanto quella relativa ai giudici onorari, così subito eh, sgombiamo il campo da. Così da equivoci. Al momento non è in corso un'attività di eh, eh, reclutamento, di nomina o conferma dei giudici onorari, perché sono in servizio presso i tribunali per i minorenni i giudici onorari già eh, nom scelti, nominati eh, dal Consiglio Superiore della Magistratura per il triennio 2020-2022. Quindi non c'è, attualmente non vi è un'attività in corso per. Per questa, per questa selezione. Invece è stato già dal Consiglio Superiore della Magistratura ne deliberato la nuova circolare sui giudici onorari che dovranno prendere servizio dal 2023, 2020, negli anni 2023-2025, quindi per il triennio successivo a questo che scadrà appunto eh, nel 2022 ma vi um, è già la circolare ma ancora non vi è il bando, non è stato pubblicato il bando relativo a questa attività quindi, quindi al momento non, è, non è attuale ecco, questa, questa situazione poi mi ricordo di nuovo un attimo velocemente la prima domanda il prima riguardava il, il tema della tratta dei minori allora il tema della tratta è un tema davvero delicatissimo, importantissimo e che si può um, comunque inquadrare in una categoria di situazioni di gravissimo pregiudizio, ma io direi di tutti i minori, sia stranieri che, la che gli altri, per i quali eh, le mh, diciamo, non vi è emersione delle situazioni. Questo, e io mh, sono assolutamente, eh, avendo lavorato anche su questo tema ehm, della, della tratta, quindi anche a Catania, quindi dove sapete, vi sono state anche diverse denunce, anche vi sono stati degli arresti, quindi è stata un'attività eh, condotta con grande difficoltà ma anche efficienza. Eh, so, posso eh, pensare che tutta questa situazione al momento è assolutamente sommersa. E infine l'ultima domanda. L'ultima domanda riguardava il, il servizio di supporto psicologico per i minori, se serve, se è necessario potenziarli o che, che ruolo ha giocato? Assolutamente sì. Quello che mh, a seguito di ciò che è accaduto appare mh, necessario e urgentissimo è, ehm, è l'adozione di misure ehm, di costituzione omogenea di presidi nei servizi. Occorrerebbe eh, rivedere la, questa, la, la mappatura dei servizi nel territorio, individuare dei presidi eh, di, eh, di, di aiuto, di sostegno psicologico, di eh, comunque eh, attività eh, di conforto quasi direi, oltre che eh, di presa in carico eh, mirata a questo, a questa, ai bisogni che sono eh, venuti fuori proprio con questo con gli effetti della, della pandemia non è questo, è una questione di pianificazione ecco non possiamo eh, altrimenti lavorare eh, così, eh, provvedendo quasi in maniera domestica a ciò che serve quel giorno in famiglia ecco. non va improvvisato eh, Daniela Cordoni ha alzato la mano se, se poi con questo sì. intervento Andrei verso la chiusura. Prego. Mi sentite? Sì. sì. Io sono una tutrice di minori non accompagnati e, e devo dire che non ci sono state eh, difficoltà enormi ad assistere eh, i ragazzi, anche perché noi potevamo comunque eh, girare con il decreto e la polizia ci faceva ci faceva circolare tranquillamente. Io in quel periodo ho dovuto accompagnare tante volte il ragazzo che avevo in tutela all'ospedale e, e appunto, insomma, il sistema per, per essergli vicini, il sistema c'era, quindi non solo attraverso i, i mezzi informatici, ma proprio materialmente noi potevamo prenderci cura di loro rispettando le distanze eccetera quello che noi tutori che ha lasciato noi tutori molto scioccati è stato il fatto che eh, non, non ci si è resi minimamente conto eh, poi nei fatti che questi ragazzi eh, hanno, hanno sprecato eh, l'opportunità che avevano per poter essere inseriti nel contesto sociale e anche laddove noi abbiamo lavorato per costruirgli una genitorialità sociale e territoriale, eh, in realtà poi quei mesi per, eh, a casa senza poter frequentare eh, i, i, i centri comunque di aggregazione ai quali noi li avevamo iscritti, li ha fatto perdere veramente tanto. Quindi io mi sarei aspettata, e abbiamo anche cercato di far pressione su questo, a un'estensione dell'articolo 13 un po' per tutti, non su richiesta eh, del, del tutore o del dipartimento, ma appunto una, una possibilità eh, da dare ai ragazzi che comunque non avevano potuto avere. Ovviamente quando sono diventati maggiorenni noi abbiamo potuto... Comunque già lavorarci pochissimo perché arrivano che sono grandi, 17, 16 anni e mezzo, 17, eh, sono diventati maggiorenni e, e molti sono ritornati in quel circuito, eh, nello stesso circuito che poi li hanno ha portati qui in Italia, quindi insomma bisognerebbe essere veramente più concentrati per far sì che eh, riusciamo a cambiare eh, il destino di questi ragazzi. Per esempio su, su Roma, non sono le altre città, però non sono state attivate le, le, mh, le mh, strutture di semi-autonomia, ma uscivano dalla casa eh, di seconda accoglienza per andare nel dormitorio degli adulti. Quindi ecco io la domanda è come, eh, nel caso ci, ci siano di nuovo eh, situazioni così emergenziali, com'è possibile fare ricorso al giudice? Cioè, è possibile fare ricorso al giudice chiedere un provvedimento d'urgenza eh, o no? Grazie. Comunque, il tutore ha una grandissima diciamo, responsabilità e anche. Ha una, gli strumenti per poter comunicare direttamente col giudice, il rappresentante legale del, del minore, e a, può rappresentare eh, appunto eh, anche in mancanza di un progetto approfondito il bisogno e quindi l'opportunità che possa anche intraprendere eh, un, un, insomma, un percorso di inclusione sociale secondo la previsione dell'articolo 13. Io devo dire e così mi rendo conto che tutti i territori non possono ehm, così, eh, rispondere in maniera ehm, insomma, uniforme a queste, a queste richieste perché bisogna comprendere e capire quali cose, insomma, le, le difficoltà del, del territorio stesso però mh, io posso dire che dalle esperienze che ho conosciuto eh, rispetto proprio all'articolo 13 vi è molta flessibilità da parte dei giudici e anche mh, in molte situazioni eh, la, il cosiddetto proseguo amministrativo, l'affidamento al servizio sociale eh, viene mantenuto allo scopo che diceva lei mh, proprio al fine di evitare eh, in presenza comunque dei presupposti, mh, quantomeno sufficienti di evitare che questi ragazzi si disperdano e purtroppo si disperdano in ambienti dove rischiano, rischiano anche di, così, di aggregarsi a, alla malavita. Quindi eh, c'è una, però un'attenzione, una flessibilità su questo, mi risulta anche in molti tribunali per i minorenni, poi ci sono quelli che invece magari vivono delle situazioni territoriali diverse, organizzative e quindi sono, ci sono magari degli altri orientamenti, però mh, insomma. Grazie, grazie, grazie. mille. E... Io concluderei questo, questo incontro eh, ringraziando davvero tutti anche questa, questa parte di, di interazione è stata molto interessante, molto bella. Grazie a dottoressa Pricocco per la disponibilità, ma anche per il suo apporto un po' a questa nostra riflessione. Il prossimo appuntamento sarà il 14 maggio, in cui affronteremo il tema della, delle persone private della libertà e sempre alle 15 ehm, come come in queste settimane. Grazie davvero a tutti e al 14. Grazie, Grazie a voi, buon proseguimento.